Beatrice Valli compleanno, il regalo di Marco Fantini fa sognare. Uomini e donne, Beatrice Valli compleanno, cosa le ha regalato Marco Fantini. Beatrice Valli ha compiuto 23 anni. E nel giorno del suo compleanno l'ex corteggiatrice di uomini e donne ha ricevuto una dolce sorpresa dal fidanzato ed ex tronista Marco Fantini. Come svelato su Instagram, il modello ha regalato alla madre della figlia bianca qualche ora di relax in una spa. Non solo, Marco ha fatto trovare a Beatrice, a bordo piscina, la scritta Ti amo realizzata con delle candele. Una sorpresa dolce e unica che ha entusiasmato Lavalli, felice di trascorrere ancora una volta questa ricorrenza importante accanto al suo Marco, conosciuto qualche anno fa alla corte di Maria De Filippi. Per Bea, poi, questo è un compleanno diverso dal solito, è il primo insieme alla figlia Bianca, frutto dell'amore con Fantini. La piccola è nata lo scorso giugno ed è la gioia di Marco e Beatrice. L'arrivo di Bianca ha rafforzato l'amore tra i due che ora non vedono l'ora di sposarsi. Per il momento una data del matrimonio ancora non c'è anche se, secondo alcuni, sarà prima della fine del 2018. Magari in estate, su una spiaggia, come sogna Lavalli. Per ora i due convivono felicemente a Milano. Entrambi hanno un lavoro stabile nel mondo della moda, senza contare quello sul web, soprattutto Beatrice è ormai una web influencer a tutti gli effetti. Con i tre non manca Alle, il primogenito che la sorella di Ludovica Valli ha avuto qualche anno fa, quando era poco più che maggiorenne da una precedente relazione.